Il tema del cambiamento climatico è stata definita una delle più grandi questioni di questo secolo per l'umanità. Il problema la comunità scientifica l'ha mai mostrato in modo molto chiaro, è inequivocabile riscaldamento del pianeta, è chiarissimo che la responsabilità largamente prevalente è dovuta attività umane, al fatto che bruciamo i combustibili fossili per produrre energia e deforestiamo il pianeta e se andremo avanti in questa direzione rischiamo di avere aumenti delle temperature che possono mettere a rischio gli ecosistemi ma anche le attività umane. Con tutta una serie di impatti su cui la comunità scientifica sta già lavorando, sul Pensiamo alle ondate di calore, ma anche ai ghiacci. Quindi si tratta anche di trovare adesso le risposte, cosa fare. E quindi ci sono tante cose che si possono fare, sia nel cambiare il sistema energetico e molte di queste eh, risposte hanno anche dei co-benefici, fanno bene su altri piani.